ebbene oggi ciao a tutti ragazzi noi siamo Dynamatics e Marco 007 e siamo tornati su Super Paper Mario allora in questa parte allora. iniziamo l'ultimo mondo il mondo 8. ok let's go per la prima volta siamo a svolta di qua per partire un nuovo mondo ah si sì. alla torre nera di svolta di qua che cosa ci aspetterà mai? Beh, con come Merlocchio e merlo, merlo ci hanno detto che noi adesso andremo nel buco nero, in questo vuoto interdimensionale, vero? Cos'avete da dire? Ho sottovalutato il potere poter del Golden ma non perdete la, la speranza. Raccogliete la luce dei cuori puri intorno a voi e lasciate che vi protegga. E non temete, ce la farete, io credo in tutti voi. Soprattutto Luigi però perché Luigi ha sconfitto da sola il boss del mondo sempre. Quindi, let's do this. Mario, Principessa Peach, Bowser, Luigi, siate più forti. E anche tu consiglia. Povera consiglia, è stata dimenticata per un secondo. Dopo aver trovato tutti i cuori puri, la banda di Mario a partire per Castelcellere. La posta in gioco era alta perché il vuoto avanzava e la fine era vicina. Mario e i suoi amici sarebbero riusciti a fermare la profezia? No. Quale strano destino teneva aveva consigliare con che Questi pensieri occupavano le loro menti mentre il sipario si alzava sul lato finale. Mi Avete capito? Oscurità Avete capito il riferimento? Si alza e si pari al primo livello del primo mondo. Eeeh! Sì, okay. è vero. Ed eccoci qua nel vuoto dimensionale. Ehi, ma questo me lo ricordo, Luigi l'ha già visto. Eccoci qui. È e qui che è morto Luigi. Al castello del corticello. Tutto facesse parte del gioco, invece di tu! <sussurati> mamma mia la luce nera oh mio dio Sì, il colte cenere si trova all'interno del castello dunque blu pierre è qui ehm non è niente meglio muoversi ok ok ah, Luigi let's gonna... go luigi number four si il numero è, è appunto a sensi a ho paura Mario lo sai da 10 niente perfetto quindi si torna con ho detto si torna con doro witch ah, ah. super saiate ah devo entrare per forza con mario che palle ah, che pizza Ma avete ya yeah, ya yeah, lo so eh. uh... mario non ricorda questo posto ah. forse perché non ce n'è stato allora, questo... come si chiama? Non lo so, lo scaleri. Ficto! Ehi, fermo un ah, E un Koopa, Koopa. armato! ah, è vero, sì. Spinitato guerriero protetto da un'armatura irritata di tutto. Max PV qui c'è attacco 3 e difesa 4. Non saltare sopra, ti farai solo del gran mare. Stai a verde, Koopa Armati piace caricare i nemici. Solo i Cupa più coraggiosi possono entrare a far parte della milizia di Koopa Armati devo affidare tutti, tutti i giorni questo quanto spirito di sacrificio, quanta ablegazione e io lo faccio fuori così beh, Wowi. non l'hai fatto fuori? si sì, però... stavo suonando. però vedi mi... che succede ah ecco qua no c'era un... ma hai perso un sacco di monete si sì, no no no no no vanno no 3 no non le ho perse le ho no okay, ci sono tre tipi no no no ma ah, se tu sei sì. quello che mi prendo la no, protezione? Veramente 4 veramente quattro come quattro? ah 4. sì, è vero c'è pure la versione 1. ok ecco ti sta già a chiamare fatti cosa ok ahia eh vabbè giustamente uh, scusa potresti morire per Favore. non volevo farlo mi avete costretto però ma usa lui, usa Bowser <ride> no usa Bowser Bowser è sottovalutato, sì. sopravvalutato Prendi quella carta cattura, magari sì, catturi Carta cattura. Uh, buttiamo. Il fantafungo che non usi mai, è inutile. Sì, il fantafungo. Cioè non è inutile, ma tu non lo usi, è normale. Te lo dimenticherai tanto. Io ti dirò che è utile, ma tu te lo dimenticherai. Cosa? Non ti stavo solo. Perfetto. Ah. Così okay, andiamo è andiamo E uh, andiamo Ouija. Uh, tanti Goob. Stai for Super Ouija, oh. ciao! vedi un po' con questo comunque non l'abbiamo detto se avete 99 uh, carte no, no, non, non farete non farete per 99 il danno ma farete direttamente uh, proprio farete direttamente uh, come uh, 999 il danno quindi non uccidete gli sì. allora Uh, oh no, iniziami Divi oh, oh. Luigi di Quanto Odio questo mondo Devi metterlo eh appunto Grazie è molto easy <ride> Solo uno era in basso Yeee yeah. Luigi number 14 numero 14 ora come distruggere ah perfetto ok ora dove devo andare in questa porta no ce n'è ce più, probabilmente quello una eh Sì, e si appunto vai prima vediamo se sì, c'è un'altra qua vabbè c'è una e mezzo quindi suppongo che sia quella opzionale tanto sì. è una porta la porta, tanto ci puoi rientrare. Uh, mi ricordi, sì. signori. Sì, ma ma perché non, non mi ha visto Così lui sta, sta facendo il fatti suoi, non c'è qui E.. oh uh, tanta Taltaforo! Non mi serve. Anzi, vabbè no. sì, bene, Mi sai che ti dico, io la uso. Ah. Ma ti serve per le cose, la cosa? tua rifusa non Ti serve per l'oggetto. Uh, Qui è morta Peach. Cioè non è morta, è venuta da noi. Eh, sì, ma perché lo muori? Ci penso io, aspetta. Ah, lo allora, sai che c'hai il massimo di vita? Smettila! Di fare cosa? Di cercare di uccidere sto schifo. Vedi ma... a di usare Luigi, uso Bowser, è più forte! è Bowser Usa il fuoco, vedi farti danno, sai, è morto. Ah, you fool! Il bello è che questi sono i di base. Erano i di base. Ora sono morti. Smetti di andare lì, non c'è niente. Ma se vi butto muoiono. Guardi e basta. Comunque lo shake dura più non ti cura tutti i più vedi Ah. Vedi, fermato. Quanti te ne cura? Non chi si ricorda. Ho preso danni pure mentre lo stavo usando, quindi... Eh, appunto... Chi si ricorda? ok, ma no, mi dispiace ma tu sei lento. author is the best is the best oppure is the best? no, is the best and better è migliore ed è più pro okay. no no no tu che mi hai fatto venire l'incubi in Super Mario 64 TS. adesso pagherai quindi ora no. Sì, comunque li dovete uccidere come Scusa. mi smetti Dovete uccidere lo stesso metodo di, di questo che Questo di, di, che differenza oh, ha dagli altri? È più forte. E' probabilmente... Ha bisogno di più giri. Probabilmente ha uh, più PV. Ha bisogno ma di più... Quasi non mi icono, non ha il PV. Ah, p ah bisogno di più giri. Si, sì, è no. vero, ha bisogno di più giri. Uh, merito. No, sono io. <ride> merito. Uh, una porta qua sotto. E tu vedi mi dici? voglio. No, il no, gioco. No, no, no, gioco. Tu gli ed mi dici gioco. Eh. Questa è una ma porta Luigi soglie. Questa è la porta dove sono andati scramiassi, gli stranzi. i stranozzi di pause, quello il, il cupo lì conosce. e il tardoso. Oh yeah, I knew it! Paralogue uh, e paralo, paralo. Che schifo. Vediamo qualcosa c'è cioè invece. Mm. Sì. Questo è interessante, la sonnolina. Specie c'è qualcos'altro. Non lo puoi usare il per il... la sonnolina. Su... tutti i nemici nello le... le... schermo. No, non la sonnolina, volevo dire... Non ah. c'è più non lo potevi usare. Oddio. Ah, ci sono delle torce, quindi deduco... Aspetta, prima controllo con Danuta. Ehi, infatti, Peach. Let's go! ok Con Peach si vede meglio il, il giornale, perché non ha, non fatto bene con il suo colore. Uh, io sto, ho paura di stare andando troppo in avanti. Uh, uh li Koopa Bomber! No. no! No! Protezio, salvami! Thank you! Bowser! Ok! Eh, protezione Bowser, la testa. Eh, appunto, sono no... La più della porta. Uuuh, Armin. Vedi. Uuuuh, Armin. Aspetta che tu sia uno sciocco, tu Oh, calma. Perfetto. come loro ci provano nonostante vedono i loro amici che muoiono è un e questo non vale solo per uh, adesso questi amici vale per ogni singolo nemico del, del giorno, di Vedi, gioco di ogni gioco di Me stai andando avanti chiaro per ah stai andando avanti visto che taglio una chiave vabbè si sì, mi serve uh, tagliamo fino alla porta che qua è lungo ok uh, sì. Allora, adesso. Possiamo andare.. Ah, vero, ecco cosa ci sarà. Adesso possiamo andare però noi abbiamo preso la porta di qua. si sì, si sì, non c'è niente, niente Aspetta, aspetta. Dobbiamo andare alla porta in fondo. Vabbè. La porta in fondo, sei già la porta in fondo. Aspetta, allora cosa c'era qua? E eh, no, non lo so cosa c'era. Cosa c'era? E controlla. Oh okay, mio okay. dio. Ah si, sì, è dove Peach. Ah, no, sì, okay, okay. Ok, allora sì, comunque uh, giusto per curiosità uh, abbiamo deciso di non farlo più lo speciale di Halloween. Non l'abbiamo ma... mai detto. <ride> sì, l'abbiamo detto. No, no, sì, l'abbiamo detto. Vabbè, se l'abbiamo detto no, no, non lo facciamo. Perché poi praticamente noi abbiamo un sacco di video. Cioè, o meglio abbiamo Marco. questi video li, li pre-registriamo, quindi mm Halloween -hmm. lucida tipo a Natale oppure a Pasqua. Potrebbe, cioè. Eh, noi abbiamo un sacco di video. Cupossi. No, quelli mi sa che sono cartossi. Sì, Aspetta, già via. che sto? La carta loro non c'erano, giusto? No. Cioè quella del cartosso normale. Ok. Mi e sa dai. che, non controlla la consiglia. No, non no. Ma no, non ve voglio ve ve vedere. Mi sa che questo è il cuposso e l'altro è il cartosso. Oh. Così, eh, non ti drogare troppo. <ride> Così, yeah. oh. Posso, posso vedi. Vabbè, ora allora salta la descrizione, sei <totipi> Bowser, ragazzi, chi sei <totipi> tre. Bowser ha gli occhi chiusi. Buon! ah! Oh, bellissimo! <totipi> Salve Salveli! È vivo! Buon! Buoni! <susurra> <susurra> Salve Kamer How dare you to try. C'è la Kamek è il Magicoopa Magic più malvagio. Wow, un altro maledizio, direi. Speriamo se fai così, vi avvicinate. Cosa? So? Ah. Ecco. Oh! Ok, yeah. questo è il lavoro per il sommo Luigi. No, pause. No, cioè, non Bowser, volevo dire... Wow! Oh. Luigi oh, ci oh, sa oh, fare con i bravi. No, oh, no, oh, usa Mario. Ok, Mario. Allargato per un secondo oppure sono solo io. Allargato per un secondo... Perché li salti? Devi Perché decidere. li prendo da dietro, meglio. Okay. Ah, wow! Perché ce ne sono tanto? How eh. dare you? Oh mio dio! Perché non lo sei, Manto Mero? Fungo SS, cavolo! Toliti, toliti, to, to, via! Ma, ma è stupido, scappa! Io sono stupido, non è colpa mia! Corri, che cos'ho? Che cos'ho le leggi figurative? Non ho niente! Fungo SS! Fungo shape. Tropico! Certo perché vado troppo con molto gusto Muovi. Serve per le ricette. Anche. Grazie. L'ampublizio. Muovi. Non usavo mai Lampo blitz perché c'è una variante bianca del... Pure no, non ho niente. Del mammut lo so. No del mammut, del del tizio che si moltiplica. Oh, okay. cara. E Anzi. più sono difficili da battere i nemici più esperienza vi danno. Quindi... Pensa quanti level up. No, più più più le bici ci sono sullo schermo. No, nel senso. Ah! Da... Ok. Uh, rotezio! Ah, ti stai creando in giro allora. Rifletto le palle di fuoco, io non sono mica scemo. Mm -hmm. <susurra> Veramente che cosa devo fare? Bowser? No, Bowser è inutile sulle scale. <ride> Io sono in tutte le scale. sottiline inutili, Girondello, Martolo Forte. Girondello è inutile in questa situazione. È vero. Eh, Manolo? No. Bombo. Bombo. Ok. Luigi è giunto una decisione. Perché bombo. Bombo? Ma bombo cosa? Che piazzo... sulla ha e la scala? È... che piazza la bomba mi hanno già ucciso? Vince e bombo, posizioni la bomba e ti ti paghi. Vedi che si fa? I veri, i veri Luigi così fanno. Ok, okay pausa. Sì, genio, come le dovrei accendere? Sì, allora. Pausa, Provaci. Ma non si può... Ma non si può... Cosa provaci? Ah, ho capito. Memorizza. E dopo ci sono quelle più basse per Bowser. Scusa. So. Devi memorizzare. Spento, acceso, acceso, spento. No, acceso. allora. Secondo e terzo è tutto. Cosa? Faccio risalire le scale. Ok. Luigi, questo è un lavoro per Luigi. Luigi, questo è un lavoro non per te. Per Luigi. Se parli di lui, di lui in terza persona. Wow! Cosa? Cos chi mi ha colpito? Oh, mamma mia! Tagli. Ok, siamo tornati alla fine della scala di prima. E ora dovrei toccare forte. Aspetta che adesso faccio quello che vi consigliavo prima. Però ora si può fare perché. <ride> questo non salta all'indietro. <ride> si si, si banda. Ora la posso fare perché i cooperati non saltano all'indietro. Perfetto. Uh, allora qui c'è un blocco, io direi da all'anima te ne dico male perché sto blocco mi sa di puzza, sai. Ah, salve. No, è solo un blocco grado, ah. perché... Calma. Calma, chi vuole venire qui, kebab gratis. <ride> a voi. Serviti. Kebab gratis! Oh, tanto, oh, ok. Tutti andrò i kebab gratis. Ah, okay. Grazie per il fuso, perché di sempre c'è qualcosa ora. Ecco qua, lo fa il salvataggio. Ci cioè siamo morti subito prima del oh, salvataggio! Oh che bello! Oh che bello colla! Vabbè, basta. No, che bello che c'è il salvataggio. Secondo? Sì, lo so, secondo, forza sì. qui. Oh. Ti devi accendere! Perfetto. Forza programmatore, finita il gioco! Smettila! Per l'ultima volta, ecco. Questa è la stessa scena che, che, che si, si sospetta di il mondo, vabbè, questa è la stessa scena che c'è nel primo mondo livello 4 Ah, comunque è giusto per dire, guardate, Mario, fa, Mario e eh, compagnia fanno un'ombra bianca Tutto fa un'ombra bianca in questo mondo, mi sa che ora puoi saltare, puoi saltare e arrivare subito all'altro scalino vabbè. Certo. <ride> come vedete i scalini sono enormi non c'è niente. Puoi salire anche da qui! Guarda, salta! Salta! No, come fai a salire? Wow! No. No, no, no, non è giusto, non siete cattivi. Non male che, che sono atterrato sulla sconcienza, piccolo. Oh! Madeke! Oh! Salve! Ma che cacchio stai parlando? Non ti avrei mai creduto che sareste arrivato a te! Boh, basta però! Ma ve faccio vedere! Perché le chiamo Purtinazzo, perché hai le mani enormi, sei il nuovo Gigi da Giusto, era lui! No, è eh, già anni Ah, è vero, sì, già di morale. Subito, sono stupi. confuso, ok. No. Sta deve assaggiare la vera potenza di stepon in via. Ehm. Belle parole, per uh. uh. uno che ne battute più, più spesso. Mal uh. uh. Pausa Bosa Paolo. Non ho sentito bene. <ride> Roasted. Roasted. Roasted. Sì, è scappo per il pupone. Rosted, Rosted, pughiazzo. Che cosa? Vero. Perché non vedo le vostre allora? Bruno, qua, solo tu e io. io aspetto braccio aperto. Ti stenderò da solo. Ah, vabbè, comunque, è... giusto per capirci. Le braccia di Bowser sono come quelle dei che non lo sanno. Non potrebbe mai abbracciare Pugliatti. Un Pugliatti, un invece, sì. farebbe due giri del corpo di Bowser, perché le sue braccia sono enormi. Come pronto lui, lui è arrivato tutte le braccia degli de de abitanti di Mordepinto nella disbalza di là. è vero l'uomo senza braccia ecco che si riuscita ti sternerò da solo ho pronti tutti i calci nel sedere che ti serve Mario Genno Bowser ne sei sicuro? no no no no non preoccuparti non ho giù un giù voi state indietro lasciate che questo terrificante tiranno faccia il suo lavoro ok E però piangere ma forza resta i due comene Caro il mio tartarugo! MEMOPOGI! La faccia di Bowser! Bowser è traumatizzato, vi prego chiamate il dottore! Scommetto per un devo aspettare! Non parli più, Mo, sono adovino, bella chiusa! Sbrom! Fungi Bowser finché puoi! Ok, non possiamo cambiare personaggi perché Bowser ha promesso di fargli il sedere da solo. E quindi eh, che facciamo? Manolo? Usiamo Manolo. Perché usiamo sempre oh. Oh, oh. eh, Manolo. Manolo e poi... Oh, bene. Bravo. vieni qua ecco che pausa Bravo. oh Bravo. Bravo. Bravo. là Bravo. Mi eh. oh, hai fatto più danni tu! Ah. Attento a non farti prendere se non fare il massimo Non te ne Bra Bravo Kughazzo, ti fai! volevo! L'ho ucciso! Che scarso era! Uh. è aumentato l'attacco, mi sa! Ma come hai fatto? usato oh, la ruga troppo cresciuta! Costa vergogna come oh. faccia vivere! Ma ha perso 4 volte scemo <ride> no, no, che cosa 4 volte? Molte di sì. più Molte non di, di più finti. Oh, l'uno 3 Si, E non sono tre. di più Poi, poi no, l'1-3 Bowser 5-1 Cioè, se non sei 5-4 E poi il <ride> E poi l'8-4 L'8-1 c'è vergogna nel farsi bastonare da un boss grande e grosso Beh, Mario, però ti, ti, ti uccide easy Uh, ma perché tra ma tutto? eh vabbè capita mm. no! Iniziato... e sono gli altri le braccia di Bowser erano iniziato so... a spinnare, spillare WARG! le mie braccia sono fuori controllo qualcuno che ha un parametro le braccia di Bowser sono in radar per il pericolo <ride> Mario e PC come fanno a non essere <ride> spaventati? Nooo! Ah, Invece il pugnatto ci ha salvato. E eh, ma un attimo, Luigi si è passato! Com'è possibile? Ma aspettate! Ma perché ci ha salvato? Perché ma è manzolato che sei guadagnato il diretto del di passato! Ma voglio essere sicuro che non ce ne riesco. Ma Bowser è tosto! Uah. Sei vero suonato di quanto pensassi! Bowser è, è stupido e quindi vuole aiutare Pugliazzo da sempre <ride> Bowser che stai a fa? Poi Bowser si gira così E super stupidi bros E i super stupidi bros Portate la principessa alla prossima stanza Ora Ma, ma... ho detto andate daughter! ti dico sospensione tanti lumi Ma va bene Bowser Penso go molto tranquillamente e lentamente perché il soffitto ci sta per schiacciare. Mmm Peach, guarda Bowser. Battene anche tu. Non ho preoccupato, dovrei sostenere questa cosa tutto il giorno. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ma è rubata la battuta. Cioè le mani che tremano co come viola. Non fare grasso, sperme. È vero, Bowser sta tremando mentre Pugnazzo non... Pugnazzo c'ha il fiatone però. Un niazzo ha le mani grosse, quindi sostenere tutto il soffitto in un con una mano sola. Con l'altra invece si gratta le. Acce. No, io sono un gradasso, vattene tu! No, Bowser no, sono un grasso! No, per dirlo no, vattene tu. No, tu! No, tu! Rugrug! Ti dragono e muoiono! Lui non Luigi è l'unico che se ne eh, porto, gli eh, altri sono sordi. Eh, Bowser. No. Luigi è l'unico che si, si spaventa delle cose. Picho Va bene! Che la porta non si apre! Oh no! Oh Si dovrebbe aprire, ma ci dovrebbe. Sai che cose intelligenti iniziali. avrebbero potuto fare? Potevano mandarlo che sosteneva il soffitto. Proseguire pian, piano piano. Finché poi uno lo la prima porta tipo un bel calcio così e scappano tutti e due No, loro devono morire insieme vero? non c'è tipo... te non, non tempo, dobbiamo proseguire ecco eh, dobbiamo camminare così si sì, ma poi il soffitto, serio, soffitto veniva perso. sorretto solo a sinistra e non è cosa? Perso. il soffitto mica sono tante porzioni di cose è tutto uno soffitto Sì, sì, lo so che sono tutto uno quindi quindi poi si mette in diagonale e stanno tutti no. storti. No, non è vero. No. Appunto che il soffitto è così. Non ho paura soffitto. per Bowser. Non ho paura per Bowser, non è il tipo che morla facilmente. Ma sei morto, è schiacciato! Giusto, no, so hai ragione, Bowser è sopravvissuto a molto peggio, quindi posso provare pure a questo. È sopravvissuto a 347 cadute nella lava e, e, e posso sopravvivere anche a un soffitto che lo schiaccia, easy! Forza, continuiamo a cercare il conte cenere. Sì, e tutti Oh, ma vedi la da solo! Ok, fine a livello. Fine a livello. E ci vediamo alla prossima quindi. Ciao. Ciao.